Ma è con noi un grande personaggio eh, Non posso dire nome e cognome Dirò semplicemente Apple Tony eh, Un signore di oltre 30 anni Oltre 30 anni, eh, Poco più di 30 anni Che fa il gigolo Ma soprattutto è il famoso gigolo vegano Che vorrebbe sfidarmi In una gara di resistenza sessuale Buonasera, buonasera Pronto, Buonasera a tutti. Ciao, ecco, come stai? Mancava eh, questo bene, fenomeno. del Bene, mancava. non c'è male. Mancava eh, il vegano che sfida il cicolò eh, eh, sessuale, mancava eh. no. in questo grande circus. <ride> no, mancava. no, no, no, Apple Tony è un personaggio meraviglioso. Io voglio capire una cosa, caro Apple, ma tu da quanto Apple, fai cicolò? Apple Tony, ma tu pensa a questi poveri industriali? Beh, diciamo l'ho fatto un po' a tratti. Cioè? Ho cominciato a vent'anni a farlo, poi vabbè... Comunque mi sono fidanzato, ho dovuto interromperlo, poi mi sono lasciato e l'ho ricominciato da circa un anno e mezzo. Da circa un anno e mezzo eh sì. hai ripreso? Hai ripreso. Sì. E la fidanzata c'è ancora? È consapevole? No, non è consapevole. Cioè la fidanzata non lo sa? Non lo sa. Cioè tu sei fidanzato con una ragazza e non lo sa? Non lo Ma sa. Ma non è possibile, dai, ti riconosce alla radio, non ci raccontare stupidaggini, dai, <ride> lo sa, dai. Eh? Lo sa o sì, no? Dai, va bene. Sì, eh, vabbè, so. Dimmi la verità. Qui siamo in un, un una grande casa di trasparenza. Eh. <ride> eh, dunque, sa che, sei, sa che fai gelosa e non è gelosa? No, ma questo è buono, beh, è molto positivo. Beh, questa. diciamo che mi ha conosciuto così e questo diciamo, è il lavoro che so fare. Dunque, è il lavoro che cioè, sai fare. Tu non sai fare un altro mestiere in pratica? No, beh, so fare anche altri mestieri. Tipo? Di Dio. Beh, ho fatto insegnanti di pop. Eh, eh, mm. l'insegnante di posto Mi sono fermato all'insegnante di posto L'insegnante trainer. Ho fatto anche questo. Però, però diciamo, che, diciamo mi... il tuo lavoro principale è questo. Mi personava di più era il gigolo. Cioè, tu, sei me... comunque un amante cioè. delle donne. Beh certo, eh, però eh, c'è da pensare pure tra qualche anno che cosa faccio quando, quando non mi tira più, quando diventerò più anziano eh, più, beh. ancora ce n'è di tempo. Poi essendo vegano, riesco anche a tirare avanti qualche anno. Scusa, no, ma io certo. non, vorrei, non vorrei andare nel dettaglio, ma eh, quanto denaro si riesce a fare in, in un anno, facendo questo, in un anno sto dicendo, con questo mestiere facendo questo mestiere. Eh, in un non... anno eh, facciamo una cosa di, di un anno, dai, senza dire al mese, eh, al giorno, no, no, eh, non ho idea. Ma che non hai idea? Beh, eh? ce l'hai idea, se no non fai. su, non diciamo stupidario è tutto meravigliosamente in nero: tutto, tutto, eh, tutto con, in contante. Immagino, no? Tutto contante. Eh. Cioè allora facciamo così: a, a prestazione quanto prendi? Ai eh, no ma dai su, Apple, non fare il riservato, mica <ride> ti viene a cercare la finanza domani mattina. No, eh. vabbè, però comunque preferisco tenere un po'. Cioè comunque campi modo. bene con questa roba, c'è cioè, il, eh, sì. il tuo unico ingresso, il tuo unico introito. Tuo... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, si vive abbastanza bene. Si vive abbastanza bene, siamo, siamo nell'ordine di 4.000 al mese. Diciamo eh? non hai poi comunque rotture di palle come gli orari di lavoro, ti preparare il cartellino, svegliarti una certa ah, per questo ora, non c'è dubbio. Se... Questo non c'è dubbio. Se vuoi dire, prenderti un mese di vacanza, puoi prenderti un mese di vacanza. Se non vuoi andare in un weekend, vuoi stare a riposo, un weekend, cioè puoi fare esattamente quello che vuoi, eh, ma comunque le, le ore di lavoro non sono come. Beh, cioè, diciamo, quanto lavori al giorno? Boh. In media avrò più o meno una media di un'ora di lavoro al giorno. Un'ora. Cioè, fai, fai una, una al giorno, ne fai? No, non esattamente, eh, però la media diciamo che è quella la media è... Posso, posso anche non fare niente tutta una settimana e magari darci dentro tutto il weekend eh. Capito, Perenzo? Sì, ho capito, mi pare un'attività molto intensa Ma siamo sempre, siamo sempre nel campo no, dell'economia, siamo sempre nel campo dell'economia dell'attività ci... quasi praticamente imprenditoriale Ma lei aprirebbe una piccola dita individuale con, con, con ecco, la Camera di Commercio? Fosse con possibile? Ma, ma guarda, se dovessero legalizzarla, perché no? Ma certo, assolutamente. Una, una buona idea. In fin dei conti, fa lo stesso mestiere di Lucia, quella di prima, eh? cioè fa il prostituto in pratica. Eh? Lucia, sì, hai visto, c'è un al, tuo collega al, al, qui. Maschile, diciamo. Ma sì, ma quelli fanno proprio schifo. Perché fanno schifo? <ride> ma fanno schifo quelli che vanno con le vecchie. Ma no, ma tu vai, ma con, non... ve... Apple, vai con le vecchie? Ma non è, non è detto. Ma non sono non le proprio. vecchie che hanno bisogno? Ma non è vero, perché comunque la, diciamo che la media delle de, de, de donne che mi chiamano... Eh, qual è? Che età? Comunque sulla quarantina d'anni. Eh. La quarantina... È eh, Senti, vecchio, posso... Vabbè, perché Spero, non è so vecchia. sei che... una donna... Eh, matura. Scusa, Lucia, eh, abbi pazienza. Eh, scusa... Cioè, un conto magari andare con... No, no, no sai col chi ci ha portato via il lavoro? Chi? I finocchi. Eccola. <ride> Eccola qua. Perché dici? I finocchi ci hanno portato via il lavoro. Perché tu l'hai difesa questa caparazzo? No, difesa. ma lo so. Ma adesso, però, eh, anche quelli che fanno sexy fare l'elettromarcia, che devo fare? No, non Perché ti hanno portato via il lavoro i finocchi? Perché fanno tutto, anche per specialmente quelli che hanno fatto Shaq si gira. Sì, ah, che vuol dire che ah, che si gira? Che hanno tagliato il cazzo. Ah, che hanno tagliato, dici. Eccola. Le eh, lei difesa fino due secondi. io domani la richiamo, Lucia. Domani, eh, le, domani, domani la richiamo tutta la vita, Sia Lucia. Scusa, Apple, sono cambiate le tue prestazioni da quando sei diventato vegano? Beh, diciamo che ho avuto dei miglioramenti a livello prestativo. Dunque, a livello di durata riesco a tenere di più. Cioè, Ma veramente stai dicendo io non ci credo questa cosa? No, qua. no, la verità, la verità. Cioè da quando sei vegano duri di più. Sì, cioè riesco a avere più, più controllo durante il rapporto sessuale, riesco più a mantenere il controllo, capisci? Mamma mia. quando da carnivore... Hai... E duri anche di più? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Cioè, capito, eh, quello che ci sta dicendo è che da vegano si dura, più, si dura di più, comunque io a te la gara non la possiamo fare, per un motivo molto semplice, <ride> che hai 31 anni, amico tuo, cioè, amico mio. Io... Eh, allora... Eh, ma io ce n'ho eh, ho... Ho no, 17 di più, ma è una gara impari, cioè è evidente eh, che ci tu... Non vorrebbe qualcuno della mia stessa... Comunque, i, i, i, i, i clienti sono anche aumentati da quando sei diventato vegano, sì, naturalmente. Cioè, cioè essere mm. vegano ti ha fatto guadagnare di più, alla fine. Sì, diciamo che comunque avendo delle prestazioni, delle prestazioni migliori hai comunque più richieste, perché comunque se sei bravo eh, automaticamente eh, le persone ti chiamano. Comunque, comunque non è che eh, allora fare Comunque la, è fidanzata con, la, la fidanzata consapevole è incredibile, cioè la fidanzata non è per niente gelosa, no, ormai è niente, è tutto, finito, tutto eh. degradato.